Le community online sono qualcosa di cui ormai si parla in continuazione, la parola community è diventata ormai parte integrante del business slang, per cui ehm, c'è il detto ormai molto diffuso non dovresti costruirti un audience, ma dovresti costruirti una community, giusto? Oppure perché non apri un gruppo Facebook, oppure un gruppo Whatsapp, un gruppo Telegram, un gruppo Slack, eh, perché naturalmente ti aiuterà a raggiungere più, più visibilità, giusto? Forse, questa è la mia risposta in questo preciso istante, ma andiamo ad approfondirlo tra un secondo, prima però voglio che sia chiaro qualcosa fin da subito, credo sia qualcosa che non viene mai detto e spesso è il motivo per cui le community che vengono create implodono su loro stessi, cioè si sgonfiano praticamente come una focaccia che è venuta fuori male. Una community nasce per chi ne fa parte, non per te e nemmeno per il tuo business, o meglio, non solo per te e non soprattutto per te e per il tuo business, ma soprattutto per chi ne fa parte. Poi è chiaro che è un assetto che diventa strategico all'interno del tuo ecosistema digitale, ma non nasce per te e per il tuo business, nasce per chi ci sta dentro. Se dietro ad ogni post, ogni condivisione, c'è l'intenzione di creare empatia, senso di appartenenza e connessione, una qualunque community che utilizzi qualunque tipo di strumento, perché non è mai lo strumento che fa la differenza, avrà il successo che desideri. Ora creare una community per i tuoi membri non significa che tu la crei e poi te ne dimentichi e se la gestiscono loro, perché questa è una cosa che ho visto accadere molto spesso. Quando lo fai veramente per i tuoi membri, cioè quando crei veramente una community per loro, te ne prendi anche cura. Poi il come farlo senza diciamo così, esserci risucchiata dentro, questo è un altro discorso ed è assolutamente fattibile, ma non puoi aprirla e poi dimenticartene, anche perché se eh, questo succede spesso e l'ho visto accadere, lo vedo accadere, continuamente diventa anche pericoloso per il tuo brand perché di fatto crei una community che viene lasciata a se stessa e che può anzi senza può che sicuramente andrà a chiedere a reclamare la tua presenza a, andrà a, a darti dei feedback ai quali tu devi rispondere per i quali tu ci devi essere quindi la, la cura che tu hai e l'intenzione che hai dietro la community che vai a creare Creerà e renderà la tua community un successo o un fallimento totale. E non ti sto dicendo tutto questo perché è qualcosa di bello da dire, è qualcosa che teoricamente ha un senso. No, no, no, te lo sto dicendo sulla base della mia esperienza personale. Quando un'imprenditrice si unisce a Bits Academy Club ed entra nella Beats Family, resta completamente, resta sbalordita. E sbalordita, probabilmente è un eufemismo, da quanto sorpresa rimane, dal livello di cura che c'è all'interno di questa biz family, di questa business family, di questa Bits famiglia e questo ha, ha reso la community un vero e proprio movimento per tutte le donne imprenditrici che hanno bisogno di un porto sicuro dove far crescere la propria attività in piena sorellanza e supporto. Non lo dico io, lo dicono le ragazze che ne fanno parte, ma proprio per, per farti capire quali sono le parole che utilizzano ti leggo brevemente un feedback di Milena che fa parte della Bits Family. Dice, credo non ci sia un'altra community Utilizza la parola community business come questa, è praticamente come avere un tutor uno ad uno sempre con te. Sarebbe così bello che tutti prendessero seriamente i propri clienti come fai tu. Queste sono le parole di Qualcuno che effettivamente sta vivendo la cura che c'è all'interno di una community che è stata creata per chi è all'interno della community. Naturalmente questa community rende anche Pizza Academy Club assolutamente speciale e la posiziona sul mercato in modo assolutamente unico, ma non è nata con quel obiettivo. Vediamo un pochino in quali circostanze avrebbe senso creare una community intorno al tuo business perché non sempre a mio avviso ha senso farlo. Prima di tutto chiariamo una cosa, questo esempio di community che ti ho appena fatto che è la Bits Family, è un esempio di community chiusa cioè è una community a cui puoi accedere soltanto se diventi cliente di un programma specifico, in questo caso della nostra membership Pizza Academy Club, ok? E questo mi porta a rispondere ad una delle domande più comuni quando si parla di community. Dovrei creare una community aperta a tutti e una community chiusa soltanto per i miei clienti. Noi abbiamo dato un nome specifico all'interno di Biz Academy Club a queste due tipologie di community perché hanno scopi diversi che uh, questo nome descrive perfettamente. Una community aperta è quella che noi chiamiamo una community ciao, cioè una community che ha come obiettivo quello proprio di conoscersi. Hey, ciao, come stai? Tu che cosa fai? Vediamo se ci piacciamo a vicenda. Una community chiusa è una community wow, cioè una community che nasce con l'intenzione di sbalordire, appunto, di prendersi cura a livelli spropositati dei propri clienti. Personalmente io preferisco le community chiuse. Perché? Perché quello che davvero mi sta a cuore è la trasformazione, che possono vivere i miei clienti. Non voglio che comprino l'ennesimo corso per poi dimenticarsi di averlo eh, comprato e non aprirlo proprio perché non c'è il tempo, perché non c'è eh, la paura di non riuscire. Voglio che utilizzino quello che comprino, che comprano e voglio che utilizzino il luogo che abbiamo messo loro a disposizione per sbloccarsi ogni volta che si trovano completamente paralizzate dall'indecisione, dalla paura, dai dubbi, dalla confusione. Quello è l'obiettivo che avevo in mente quando ho creato appunto la Bits Family. Per perché non utilizzerei una community aperta, non creerei una community aperta oppure una community ciao, come l'abbiamo soprannominata nella Bits Family? Soprattutto per un motivo, perché si tratta di creare una community e coltivarla. Crearla in realtà richiede pochi minuti, ma coltivarla con l'intenzione di cui abbiamo parlato fino ad ora, richiede tantissimo tempo, che personalmente, è una mia scelta personale, preferisco investire in altri aspetti, in altre attività strategiche, più strategiche, a mio avviso, del mio business. Ad esempio, creare nuove offerte, nuovi corsi, eh, creare nuovi episodi di Impact Girl. Ma a prescindere da quello che scegli, Uh, una community aperta o chiusa che sia, appunto, richiede tempo ed edizione e quindi ricordati che non va mai lasciata incustodita. Ribadisco, voglio martellare su questo punto perché non hai idea di quante community eh, si ri ritorcono contro chi le ha create, e diventano veramente uh, uh, un effetto boomerang, un effetto boomerang per il tuo business. Molte delle ragazze che arrivano a, nella Beats Family descrivono a volte in privato, a volte pubblicamente delle esperienze terribili eh, in altre community di cui hanno fatto parte e questo tra l'altro ci permette di sbalordirle ancora di più perché per noi è assolutamente la norma prenderci cura di loro ma non è purtroppo la norma in generale. Quindi prima di creare una community, soprattutto se aperta, valuta attentamente se puoi davvero prendertene cura quotidianamente, se non quotidianamente ogni due giorni, 3 3, è un impegno, è un lavoro. E ricorda, questa è una cosa che ci tengo assolutamente a sottolineare, che una community non deve essere necessariamente un gruppo. Anche una, un account Instagram può essere trattato come una community. Non, non, non c'entra lo strumento che utilizzi, ma è tutto ha tutto a che vedere col modo in cui fai sentire le persone, il modo in cui le fai sentire ascoltate, il modo in cui eh, le fai sentire parte di qualcosa di più che non appunto un semplice account che seguono un semplice profilo che hanno deciso di seguire. Valutato l'aspetto logistico, ho effettivamente il tempo e le possibilità di prendermi cura della, della mia community? Ok? Se la risposta è sì, eh, voglio condividerti un unico scenario in cui forse credo che la community non avrebbe molto senso per te. Altrimenti, a patto appunto che tu abbia il tempo per, poterte prendere, per potertene prendere cura, una community può diventare veramente un assetto preziosissimo per la tua attività e soprattutto per il tuo rapporto con i tuoi clienti. Prima però voglio ricordarti che se vuoi approfondire il potere delle communities per la crescita della tua attività, abbiamo un intero Training avanzato, dedicato proprio a questo all'interno eh, di Biz Academy Club. Approfondiamo nello specifico come capire se una community ha senso per noi, se eh, e in quali scenari aprire una community aperta, in quali scenari aprire una community invece chiusa, eh, se creare una community sui forum o sui social e quale forum e quale social scegliere e per quale ragione, come resuscitare un gruppo o una community che è diventata praticamente una città fantasma, eh, il piano d'azione per creare una community affiatata senza diventare Ossaggio, ostaggio, cosa che è molto frequente, come gestire i membri difficili e moltissimo altro. Naturalmente all'interno di Biz Academy Club abbiamo dozzine e dozzine di training avanzati sulle più diverse strategie per far crescere la tua attività sul web in modo tale che non abbia continuamente bisogno della tua presenza. Se pensi, che Pizza Academy Club possa fare per te o se non sei proprio sicura che possa fare per te mandaci un'email a team biz Saremo le prime a farti sapere se Biz Academy Club fa per te o se c'è qualche altro percorso più indicato per raggiungere i tuoi obiettivi. Chiudiamo con l'ultima chicca per questa puntata ossia quali sono gli scenari in cui a mio avviso non ha senso crearti una community? Naturalmente ce ne sono sempre tanti perché le variabili sono tantissime, ma il primo scenario è quello in cui lavori con pochi clienti incredibilmente selezionati. Perché ti dico che non ha senso in questo caso aprire una community? Perché perché una community abbia un pochino di trazione deve avere almeno 100 persone al suo interno, che sia aperta o che sia chiusa. Questo perché? Perché molte persone saranno semplicemente partecipanti passivi alla community e ci sarà sempre invece un, un piccolo gruppo di persone che Bye evolverà e cambierà nel tempo che invece la utilizzerà in maniera davvero evidente perché poi anche chi partecipa passivamente, partecipativamente nel momento in cui legge, ascolta e prende tutti gli spunti che vengono condivisi, però chi effettivamente scriverà i post e chi risponderà sarà una percentuale ridotta rispetto al numero totale dei membri della tua community, ecco perché c'è bisogno di almeno almeno 100 persone. E poi naturalmente lo secondo scenario, quello che abbiamo in parte già detto, è quello in cui non hai assolutamente tempo da investire in questa community. In questo caso non importa quanto fico possa sembrare averne una, non te la creare perché ti daresti la zappa sui piedi. Questo è tutto per la puntata di Impact Girl di questa settimana, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi, fammelo sapere nelle stories di Instagram, fammelo sapere nei commenti al video YouTube, fammelo sapere dove vuoi, sai che mi trovi su tutti i social come Cecilia Sardeo e ci trovi anche su Instagram come Impact Girl Tribe, non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensi e quanto ti è stata utile questa puntata. Noi come sempre ci vediamo alla prossima.